Dunque, eccoci oggi a parlare di Smart Editing. Smart, questa parola che forse a volte viene un po' troppo abusata, ma in questo video tutorial, in questa serie di video tutorial, ti voglio raccontare il mio modo di vedere l'essere smart per quel che riguarda l'editing in QGIS. Per me il concetto di smart è semplicemente tutto ciò, tutto quell'insieme di funzioni, che mi consentono di eh, effettuare la mia attività lavorativa in maniera più veloce e precisa e, e quindi eh, andare a migliorare quella che è la produzione e la qualità del mio lavoro. Di cosa andremo a parlare, a parlare oggi? Dunque, essenzialmente oggi andremo a parlare di quelle che sono le Attributes Form. Cioè quella, eh, quella tab all'interno del, uh, delle properties di un vettore che magari non tutti eh, conoscono, non tutti usano, ma che eh, è un diciamo, piccolo eh, scrigno di eh, tips, di funzionalità che eh, dal mio punto di vista rendono molto più agevole eh, l'editing e quindi la produzione di dati eh, vettoriali, utilizzando ovviamente QGIS. L'attributes form eh, in particolare eh, ci consente di andare a eh, settare una serie di eh, funzionalità su quelli che sono i field, quindi i campi della del vettore che stiamo andando a uh, riempire di informazioni e uh, noi ci andremo a concentrare appunto su quella che è la personalizzazione dei uh, campi della FAT, della feature attribute table e la creazione di form di inserimento dati allora il mio obiettivo è fare in modo che uh, questi tutorial durino insomma, al massimo 5 minuti quindi probabilmente ci saranno più uh, tutorial sarà un, un filone, una sorta di miniserie, in cui andremo a costruire un, un piccolo percorso. Quindi detto ciò, finita questa intro, passiamo alle cose più concrete, quindi andiamo a vedere QGIS. Dunque, quello che andremo a fare oggi è la digitalizzazione del tracciato di una rete di drenaggio urbano quindi una rete fognaria. Essendo ingegnere civile e ambientale ogni tanto mi piace riprendere in quelli che sono i miei video o nei miei corsi qualcosa attirante a quello che è il mio uh, background uh, personale. Dunque, ehm, facciamo una serie diciamo di, uh, di supposizioni, siamo in una condizione in cui qualcuno ci ha passato quella che è il tracciato della rete fognaria che ha progettato, uh, quindi conosciamo una serie di informazioni come quote, uh, le posizioni di quelli che sono uh, i vari diciamo, elementi puntuali, chiamiamoli così, le, le tratte dove vanno uh, posizionate, quindi le, le varie tipologie anche di condotte che vengono utilizzate, quindi facciamo insomma, una serie di um, ipotesi uh, generali perché insomma ci interessa uh, vedere come uh, si fanno determinate cose. Uh, il tratto di strade che andremo a uh, considerare è questo qui, con uh, le sue diramazioni uh, laterali, ovviamente non è che andremo a, a rifare tutto per filo e per segno. Quello che ho uh, preparato è uh, un set di dati all'interno di un jpackage in cui sono presenti le uh, tratte, Uh, quindi uh, quelle che sono le varie sezioni della, della, della nostra uh, condotta i vari, i vari elementi della condotta uh, la lunghezza, la pendenza, il tipo di uh, materiale l'ho riempito questa, uh, questa tabella attributi con informazioni così generiche giusto per uh, testare il diametro, se è presente in una strada uh, pubblica o meno la uh, messa in posa e la data di uh, inserimento uh, della del dato uh, nel uh, database. L'altro fa riferimento invece a quelli che sono gli elementi uh, puntuali, quindi gli elementi puntuali, ad esempio una caditoia uh, e eventualmente quella che è l'immagine uh, annessa a quella che è la, uh, la, la caditoia insieme con quelle che sono le coordinate. Ora, come uh, facciamo a inserire? In maniera diciamo tradizionale uh, le uh, informazioni. Attiviamo una sessione di uh, editing, ci poniamo da qualche parte di nostro interesse, tracciamo quella che è la nostra linea, e a questo punto iniziamo a campire manualmente quelle che sono le uh, informazioni uh, che uh, dobbiamo inserire, in questa che è la, uh, la, il form autogenerato da uh, QGIS quindi io scrivo insomma, un po' di cose così uh, a caso, giusto per riempire uh, il, il campo, e uh, a questo punto possiamo cliccare su ok, viene uh, inserita la nostra informazione, salviamo e terminiamo la sessione di editing e abbiamo la nostra seconda feature inserita all'interno del nostro database. Ora immaginiamo di dover uh, fare questo per n uh, tratte per tutta l'area di nostro interesse, insomma è un'attività abbastanza lunga e uh, macchinosa. Per cui quello che ci consente QGIS è uh, bypassare queste procedure un po' tediose e andare direttamente a uh, tracciare e quindi riempire in maniera molto rapida la nota per attributi del vettore che stiamo andando a creare. E, uh, andiamo a vedere come è possibile fare ciò, partendo proprio dal studiare cosa è la uh, attributes form.